Siamo in diretta, l'abbiamo fatta, questo è stato quasi un piccolo miamoro. Ok, allora abbiamo fatto questo modo. Allora, benvenuti a tutti, benvenuti alle stelle del dispari, io dovrei fare in modo di nascondervi alcune cose, altrimenti finisce la sorpresa. dobbiamo vedere nel frattempo però sì. allora, è una serata un po' particolare perché come, come giornale c'è ancora qualche posto libero magari quelli che stanno fuori ecco ora come giornale anche in scia a quella che è stata la reazione del dei 10, dei 10, Del premio 8 milioni della decima edizione contro Mancini, come giornale abbiamo pensato di dire grazie e di essere riconoscenti verso quelle persone, quegli amici che ci sono stati vicino. Fare il giornale a rischio è un'iniziativa un, un po' complicata perché è legata molto al territorio, perché cambiano le dinamiche che normalmente quando non dovevano partire tutti qua. E detto che succedeva qualcosa che non doveva succedere. Okay. Lo vediamo, lo vediamo tra poco. Allora, vi dicevo, è una serata per dire grazie, perché molto spesso questa parola grazie, così come la parola riconoscenza, sono dei sentimenti che non sempre vengono messi al centro molto spesso la parola grazie è quella che ci fa stare bene, è quella che ci permette anche di sentirci apprezzati. Dopo la, la nostra società in qualche modo l'ha svilita il significato, che non siamo abituati al libro, sembra un po' tutto scontato con i social, dove abbiamo i rapporti che restano un po' così più distanti, forse abbiamo perso questa bellezza. Noi con il giornale abbiamo selezionato 11 amici che in qualche modo hanno reso importante per quanto è diventato importante il nostro giornale ognuno di loro ha fatto tenendo presente quello che è stato quello che è il ruolo del giornale di anni ha società quello che è il ruolo che il giornalismo ha alla società quando nato, abbiamo diffuso gli undici nomi eh, c'è stato qualcuno che mi ha detto ma io cosa centro con il giornalismo che magari mi tratto soltanto di un piccolo aspetto, tratto soltanto di una piccola parte, perché magari ecco faccio tutta la cosa, non faccio il giornalista, fare un giornale è avere tutto insieme, il giornale è composto da tutti quelli che lo realizzano, da chi fa l'articolo di politica, di sport, da chi racconta la società, da chi la interpreta, da chi magari la agita da chi magari la vive stiamo nell'era dell'influencer ma chi ha detto che l'influencer deve essere solo quello che noi abbiamo l'influencer è quello che decide qualcosa quello che agita qualcosa quello che rappresenta che poi succede qualcosa e noi come giornali in questi 11 anni 12 abbiamo avuto tante persone che ci sono state vicine a cui va il nostro grazie come abbiamo fatto prima però spero che ci sono un'altra un parte dell'evento, eh, io sono cristiano ma non sono cattolico, non credo all'unità di, di, di silenzio, però allo stesso modo credo che sia giusto che questa sala ricordi il, il, il dramma di madre e la Carise, vi pregherei di alzarvi e di fare un attimo di preghiera. Grazie a tutti. d'Amore preghiamo in questo momento Signore